Io saluto Daniele Diaco, Presidente della Commissione Ambiente, ben trovato Presidente. Sì, salve, salve, buongiorno a tutti, grazie di invito. No, mi sentite bene o mi sentite male? La sentiamo Buon perfettamente, me? guardi, oh, perfetto, perfettamente, perfetto. perfettamente Info. Presidente. Allora, partiamo da qui e poi daremo anche qualche informazione di servizio ai nostri concittadini, Presidente Diaco. Che ne All pensa di questa lettera del, del Ministro Lorenzin? Allora, innanzitutto mi dispiace molto per l'accaduto, per il povero bambino insomma, che ha avuto questo presunto morso. Poi, eh... Ma non è, sta è stato accertato questa cosa? Anch'io ho usato il ah, condizionale, però... ma non perché non creda al Ministro, perché siamo abituati a volte che queste notizie poi o si ridimensionano oppure sono state raccontate. Io sono sicuro che il Ministro sia stata ben informata. Lei che notizie ha, Presidente? Guardi, io, appunto come dicevo, intanto, mi dispiace tantissimo. Insomma... Eh... Spero che il bambino stia bene e che non sia successo nulla di grave. Quello che noi sappiamo è che noi abbiamo contattato da subito l'ospedale Umberto I, il Policlinico, appunto per avere notizie, perché il municipio di riferimento non è stato contattato diciamo, dopo l'accaduto, perciò intanto ehm, segnalo ai cittadini che qualora dovessero accadere fatti analoghi, eh, il municipio deve essere immediatamente ehm, diciamo, informato. Noi abbiamo contattato l'Umberto I, l'ospedale, per avere notizie in merito all'accaduto. Ci dicono che è un presunto morso eh, da topi, da, top, ecco, da ratti, però ecco, non, ha, non, non vi è la certezza, perché ah. comunque non è stato diciamo, individuato il topo, non c'è ecco, eh, diciamo, questa, eh, questa certezza. Quello che possiamo dire è che chiaramente mh, poteva essere eseguito insomma, una un'analisi eh, chiaramente attenta e accurata appunto delle diagnosi scientifiche di individuazione appunto della, della specie tramite eh, appunto una, una diagnosi sulla saliva sì. eh, perché tramite, tramite la saliva noi eh, riusciamo insomma in qualche modo a capire effettivamente se il morso è stato appunto causato da un, da un corpo, topo però questa fatto. scusi è, è una, un rilievo importante perché eh, il bambino sarà stato presumibilmente accompagnato da genitori o da un parente evidentemente non è stato visto questo topo altrimenti ha riferito che una lesione eh, una lesione compatibile potrebbe essere una lesione è compatibile, compatibile per, però voglio dire chi ha accompagnato il bambino ha detto è stato morso da un topo cioè, esatto. no, eh, altrimenti non ci sarebbero stati dubbi no evidentemente c'è stato questo morso il bambino ha pianto dalla, da quello che si racconta però poi forse manca un tassello eh, presumibilmente sarà stato un topo per carità poi il topo è molto veloce quindi magari sarà scappato ma hanno fatto tempo a vederlo magari erano un po' distanti le persone che stavano con il bambino però diciamo Comunque. ecco con un'analisi un accurata e attenta del DNA della saliva si può diciamo venire a capo appunto del, della caduta insomma effettivamente se è stato... Eh, ci Vabbè. comunque tempo, qualunque, tempo, qualunque mancare, cosa sia stata eh... ci dispiace comunque ecco, è ci chiaro, dispiace è diciamo, per l'incolumità del, del bambino Insomma, questo assolutamente però per tranquillizzare anche la cittadinanza perché comunque si fa presto poi a creare allarmismi diciamo terreno eh, psicologico poi nelle persone ecco, noi eh, semplicemente possiamo dire che quando ci sono fatti del genere sicuramente deve essere contattato il municipio eh, l'ospedale diciamo, di riferimento dovrebbe eseguire eh, queste analisi accurate appunto eh, tramite la saliva per mm. poi diciamo, venire a capo effettivamente se sì, il morso eh, è stato diciamo, provocato da un da topo da un altro animale. Usciamo però da, da topo, non topo, e affrontiamo la questione che sta alla base, cioè la questione del degrado, no? sì. eh, che tipo di interventi pensate di fare? I topi, come, come tutti sanno, sono come dire parte integrante... Della, della città, no? ce ne sono molti, qualcuno dice al di là del numero, eh, ovviamente prolificano in zone in cui il degrado, la sporcizia la fa da padrone. Eh, che tipo che tipologie di intervento state eh, mettendo in atto anche su questo fronte, Presidente? Sì, intanto noi dobbiamo dire che bisogna fare una prevenzione accurata e attenta, diciamo sì. che quando vediamo un fenomeno appunto, eh, caratterizzato da una preoccupazione di topi o comunque di altre specie infestanti, sicuramente dipendono poi anche da un problema di eh, sporcizia, perciò di rifiuti, quello che possiamo dire è che noi stiamo facendo di tutto insomma, per mantenere il territorio pulito, sappiamo che è molto complicato, è difficile sia in ambito urbano ma che anche all'interno delle ville storiche, noi siamo il comune più verde eh, di Europa, perciò è comprensibile una difficoltà in questo senso, però noi chiediamo eh, soprattutto intanto l'amministrazione sta facendo uno sforzo importante da questo punto di vista però anche i cittadini chiaramente mh, chiediamo insomma, un, un loro aiuto, un loro supporto ecco, dal punto di vista della polizia perché eh, diciamo eh, i cittadini devono dare appunto anche eh, un segnale insomma, di eh, come dire, fare mh, attuare dei passi verso l'amministrazione eh, per appunto eh, diciamo, rendere la città sempre più pulita e i parchi sempre più puliti. Questo è importante insomma, anche per prevenire questa, questo tipo di, di, di infestanti del per territorio. Perciò noi quello che abbiamo fatto è dal, dal gennaio del 2016 un piano di derattizzazione sul suolo pubblico e negli edifici scolastici. Questo assolutamente è una, eh, insomma, un punto che questa amministrazione ha voluto portare avanti da, da giugno in poi, insomma, ecco, diciamo, monitorando bene le scuole, monitorando i parchi pubblici e soprattutto anche sì. il suolo urbano. Il solo, il solo urbano certo. E, Però cioè, i cittadini diciamo, devono dare una mano perché, amici, sicuramente, mh, purtroppo, diciamo, spesso e volentieri vediamo anche delle feste, insomma, all'interno delle ville storiche e successivamente vediamo che comunque viene lasciata sul suolo molta sporcizia. E, diciamo questo provoca poi alla fine un proliferare di, di specie infestanti, noi martedì intanto andremo a fare un sopralluogo all'interno della villa dove è caduta questa, questa, diciamo questa, eh, questo fatto diciamo, increscioso per verificare effettivamente eh, a che punto è diciamo, l'infestazione di topi e se c'è, eh, però eh, i cittadini, dal punto di vista della pulizia e del decoro, dovrebbero darci un supporto, questo, questo è, importante. è importante. Piano rifiuti, eh, Presidente Diago. Ricordo che siamo appunto con Daniele Diago, Presidente della Commissione Ambiente del eh, Comune eh, di Roma. Allora, sul piano di rifiuti è arrivata la critica attraverso una dichiarazione da parte del Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. Si parla del piano rifiuti 2017-2021, il Ministro sostiene che il piano non sia in grado di chiudere il ciclo dei rifiuti, che è ovviamente come dire, lo snodo eh, principale per far sì che poi tutto possa funzionare. E, e poi voi scrivete nel comunicato, per ora la causa della realizzazione di un inceneritore e di una discarica, cosa che invece voi vorreste eh, evitare. Ecco, mh, va colto qualcosa, eh, insomma, è un contributo quello del ministro Galletti o ritenete che sia soltanto una critica che, che serve a poco, Presidente? Sì, allora, eh, non so se mi da 30 secondi per... Io ne do anche terminare. di più. Ne sulla sì, nella la parte delle direttizzazioni volevo semplicemente aggiungere posso ah, sì, aggiungere una cosa sì, sì. a 30 secondi? Prego, prego, aggiunga su, su, sulla direttizzazione, certo, certo. Perfetto, no, quello che volevo dire appunto è che eh, noi quello che stiamo facendo è intanto un monitoraggio dei, delle caritoie all'interno delle ville storiche. Noi metteremo sicuramente degli erogatori mh, diciamo, per quanto riguarda le, la deratizzazione nelle caritoie. Che metterete, eh, scusi, delle? Degli erogatori, er degli erogatori. Che sarebbero, scusi l'ignoranza? Eh, allora, eh, diciamo, gli erogatori fungono da, eh, come dire, mh, in qualche modo richiamano a sé i topi e ah, diciamo, le, le, delle trappole, sì, potremmo esatto, definire esatto, così. Esatto, okay, ok, perfetto. Per questo sicuramente dell'erogatore di di esche, insomma, con uh, con esche, diciamo eh, però speriamo chiaro... che gli animalisti non si arrabbino perché ormai siamo giunti, no. siamo giunti ad una situazione per cui eh, dobbiamo stare attenti a quello che, che si fa nei confronti delle specie animali compreso ovviamente i topi stava però precisando di che si tratta Sì. No, io dicevo appunto delle esche virtuali all'interno chiaramente dei domini per eseguire un monitoraggio ecco, poi è chiaro che quando c'è un discorso di infestazione purtroppo eh, ci sono dei metodi sicuramente sostenibili, noi stiamo andando verso eh, quella strada lì, perché comunque noi vogliamo garantire il benessere delle persone, ma allo stesso tempo anche il benessere animale, per, per carità, insomma, la, nostra, la nostra visione è questa. Però è chiaro, io parlavo delle eschi virtuali per fare un monitoraggio eh, delle aree, diciamo, tipiche, ecco, questo è importante, questo è quello che l'amministrazione ha fatto. Perfetto, assente. per vedere quanti sono effettivamente. Esatto, esatto, appunto. Perfetto, perfetto. Allora, tor possiamo tornare al piano rifiuti, Presidente? Assolutamente, ecco. assolutamente. Che ne pensa? Il Ministro Galetti dice che questo, il vostro piano rifiuti non, non risolve il problema del ciclo dei rifiuti, cosa rispondete? Sì, guarda, allora intanto mh, diciamo, eh, oggi siamo rimasti un po' colpiti insomma, dalle dichiarazioni del mm. ministro Galletti perché eh, il piano industriale che noi abbiamo presentato, il piano industriale dal punto di vista della sostenibilità, è impeccabile. Eh, noi abbiamo diciamo, eh, una visione completamente diversa da quella che è il governo, siamo totalmente contrari a ogni forma di incenerimento, a ogni forma insomma, di discarica. Eh, quale poi la nostra città di Roma purtroppo ha eh, sopportato in modo violenta da tanti anni a causa della discarica di Malagrotta. Questo perciò mh, vogliamo eh, essere molto um, eh, incisivi da questo punto di vista. Noi siamo contro gli incinitori e contro le discariche. Il nostro piano industriale è un piano industriale realizzabile, chiaramente in un quintennio, perciò diciamo eh, in una legislatura. Insomma, dell'amministrazione Raggi che eh, vedrà una diminuzione dei rifiuti di 200.000 tonnellate eh, questo comporterà eh, sicuramente un risparmio economico del 3% ma anche diciamo, eh, dal punto di vista ambientale un respiro eh, maggiore noi vogliamo innanzitutto eh, partire da un concetto eh, della riduzione eh, della, dei rifiuti noi dobbiamo capire che il rifiuto è una risorsa e ehm, perciò valorizzare quel, quel rifiuto che noi oggi chiamiamo materiale post-consumo, abbiamo debellato questa parola rifiuto che non dà una speranza, un futuro al materiale post-consumo, è cioè il materiale che noi poi gettiamo nel cassonetto, certo. eh, da quel prodotto noi dobbiamo dare vita a un nuovo prodotto, perciò diciamo a un riciclo virtuoso del, del materiale post-consumo e con questo noi lo facciamo tramite i centri di riuso tramite le isole ecologiche, tramite le domus ecologiche, eh, tramite una raccolta differenziata, spinta, le, dove noi abbiamo un obiettivo ben preciso e ben chiaro di arrivare al 70%. Ad oggi sono partiti due progetti pilota per quanto riguarda le utenze non domestiche, perciò carta e cartone e umido nel primo municipio, che è il, il, il municipio storico, dove chiaramente c'è una, una concentrazione importante di attività commerciali, e il Municipio 11, che è quello di Pianemarconi. Ecco, sono partiti questi progetti pilota, sono, è partita questa raccolta differenziata e abbiamo avuto già un riscontro molto positivo. Ecco, questo ci fa, ci fa piacere e ci fa ben sperare. Noi poi abbiamo un'idea che Roma deve avere un'impiantistica sostenibile. Cosa vuol dire? Vuol dire creare un'impiantistica ehm, di eh, compostaggio aerobico, cioè eh, dare, diciamo... A quella frazione, la frazione organica, che poi diciamo quella frazione più importante, è, um, un, creare un materiale che possa essere riutilizzato. Perciò, praticamente sì. parliamo di compost che può, può essere utilizzato per concime, per concimare poi i terreni chiaramente del, della parte agricola di Roma. Insomma, ecco. noi siamo, eh, abbiamo un'estensione di agro romano veramente molto grande. Perciò, creare anche un'economia circolare, creare appunto. Mm. E in questa ottica, appunto, arrivare fino ai rifiuti zero e, e anche dei prodotti a chilometro zero, perché se con il nostro compost poi eh, coltiviamo i nostri terreni e eh, allo stesso tempo produciamo eh, ortaggi e frutta che automaticamente possiamo eh, ridistribuire nelle scuole eh, di Roma Capitale e negli enti pubblici. Vogliamo certo. creare degli uffici AMA all'interno dei municipi, perciò, creare questo monitoraggio a, diretto, più diretto col territorio. Un collegamento tra la cittadinanza mm, certo. e la municipalizzata AMA, importante per non, sen non far sentire il cittadino uh, spesato, in difficoltà, insomma, ma creare un'interlocuzione tra amministrazione, municipalizzata e cittadino insomma, in modo molto eh, efficiente. Ehm, vogliamo, Beh. come abbiamo detto, eh, prevenire, riutilizzare e differenziare. Però ecco, importante è eh, creare anche una green card, cioè premiare quel cittadino eh, che adopera, adotta appunto queste iniziative certo, eh, virtuose, certo, certo. attivando poi una, no, una tariffa puntuale. Ecco. Chiudiamo con la green card, perché poi è l'aspetto che appunto ci dà una circolarità, non solo dei, dei rifiuti, ma anche della nostra conversazione. Perché lei è partito proprio con, dal dire che. L'amministrazione farà, si impegnerà, però senza la collaborazione dei cittadini in termini di civiltà. Quindi di una cosa molto semplice, cioè prendere una carta e buttarla nel cestino, fare la raccolta differenziata, non lasciare nei giorni di festa i parchi eh, pieni di buste e cose di questo tipo, eh, ecco da qui si riparte tutti insieme per eh, migliorare la pulizia eh, della, della città. Io la ringrazio Daniele grazie Diaco, è stato un avuto. grande piacere partecipare alla vostra trasmissione. Grazie. Speriamo di sentirci presto, grazie a voi. Sicuramente lavoro. ci risentiremo perché vi teniamo d'occhio ovviamente eh, per <ride> capire come stanno andando le cose, perché ci ha detto, ci ha raccontato molti vogliamo, poi un giorno ci dirà, ci dirà speriamo, abbiamo ottenuto, eh, che cambieremo. Eh, come dire, il, il tempo del, del verbo, grazie al presidente della commissione grazie. ambiente del comune di Roma. Buona Buola giornata, buona grazie. giornata anche a lei. Allora...